Ci vediamo un po la uh, superbia nella bibbia nel vangelo visto che, che nei miei bronca di vita religiosa vita francescana è spiegata per fine per segno in maniera lunga e larga tutte le varie cose di questi peccati e di tutti i sette peccati partendo dal deserto a venire ai giorni nostri, dei padri della chiesa, dei padri del deserto. La superbia è un peccato riconosciuto come grave dalla Sacra Scrittura in tutta la Bibbia che vede in essa la radice dell'azione malvagia e la sorgente di ogni altro peccato. Pensate un po' voi eh, come viene descritta, descritto questo peccato. Anche nell'Antico Testamento, in tutta la Bibbia, eh? azione malvagia dell'uomo, addirittura malvagia. Eh? Quindi, nell'Antico Testamento, la parola ebraica, che è tradotta con superbia, ha anche un significato positivo che indica. Infatti ciò che è alto ed elevato è in senso figurato ciò che eccelle distaccandosi dalla media. Come dicevo prima bisogna essere i primi, bisogna fare grandi cose, ma bisogna anche rispettare chi ci affianca. Quindi non è io mi devo innalzare e schiaccio gli altri perché poi deve essere prima, no? Deve sempre arrivare prima. Aiutando anche gli altri ad arrivare con me in alto, invece è, è tutto ad incontrare la superbia. <ride> Quindi, di nuovo eh, sto dicendo, nei libri sapienziali della Bibbia in greco viene utilizzato un altro termine tecnico per indicare un atteggiamento di tracottanza. Che i più devoti assolutamente evita, evitano. Nel Nuovo Testamento, invece, si preferisce anche il termine alla zoneia per esprimere uno stile di vita basato sull'attribuire a se stessi più di quanto sia o si è. Di cosa si sta parlando allora? si tratta della presunzione e la presunzione è un altro rischio ancora più pericoloso eh? nella bibbia quante volte nel Vangelo, quante volte lo troviamo questo atteggiamento di presunzione presuntuoso anche c'è l'episodio che il re contona al servo che gli deve dare la paca di 10 sigri, 10.000 sigri, è, ma il servo non perdona ah, assolutamente un altro servo che li deve pagare. E quindi il re, inferocito da questa cosa, lo fece restare e li fece pagare fino all'ultimo debito. La superbia, quindi, nell'essere prima di tutto un peccato contro Dio. Che la tentazione accorta e consumata dall'umanità nel suo rapporto con Dio, come si racconta proprio nel libro della Genesi. Quindi, vedete una cosa che dicevo: che ci deve stare molto attenti, no? Eh, che ci può anche ingannare, in qua il diavoletto è abile. La grande illusione diabolica che lo attrae e conquista è quella di sostituirsi a dio come è appunto suggerito dalla tentazione del serpente come dicevo prima che descrive la vera natura di quel peccato originale radicale principio a causa di ogni altro peccato quindi il serpente il diavolo che si riveste di luce che si riveste di luce e lì è l'inganno più grande. E come facciamo a riconoscere se è una tentazione o una tentazione, come si fa a riconoscere, a discendere? Si mette alla prova ed è una grande umiltà. Per te, se quella prova è veramente da Dio o è una prova solo superficiale o frutto della mia mente. La genesi è molto importante, perché cosa, cosa ci dice? Questa è una sequenza narrativa eh, dell'assassino di Abele. Abele e Caino, sapete la storia, no? Di tuo fratello che poi uno viene... E il peccato dei giganti, poi il diluvio, il delitto di Cam, di Canaan, la torre di Babele hanno uno scopo di illustrare i risultati deleteri di questa assunzione orgogliosa di responsabilità da parte dell'uomo. Un'autonomia che si eleva sopra se stesso sfidando Dio, rompendo il limite creaturale, violando ogni confine morale, è appunto la superbia. Quindi vedete nella Genesi quanti episodi di questo genere ci sono, eh, eh, perché eh, l'orgoglio dell'uomo di, di sentirsi potente, di voler conquistare il mondo, eh, di voler essere il, il primo, eh, di voler essere eh, l'idolo di tutti, questo è il pericolo, questa è la superbia, questo è l'orgoglio, eh. E mettersi sempre sui piedistalli e gli altri devono tutti obbedire e servirlo senza, senza dire né se né ma. E eh, Infatti eh, nella Genesi perciò nell'Antico Testamento, nel Testamento vedete un Dio così um, brutale, un Dio um, cattivo, un Dio che si arrabbia un Dio che, Dio che non sembra quello che eh, noi diciamo, che Dio è amore e carità, anzi è tutt'altro. Proprio per questo motivo di questo peccato dell'uomo, la durezza dell'uomo, la durezza della, della cattiveria, della malvagità dell'uomo. Eh? Quindi è sempre la Bibbia che si afferma ancora che l'orgoglio è causa di rovina e di grande inquietitudine lo troviamo nel profeta di Tobia. Eh, prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta c'è ro la roganza e qua lo dico lo dice il libro dei proverbi che dice il libro dei proverbi che prima della rovina viene l'orgoglio è perché prima che uh, cade tutto io mi devo far rispettare io mi devo fare giustizia io devo fare uh, di tutto perché ho ragione io eh? e poi prima della caduta c'è un'arroganza un arrogante un colui che vuole per forza vincere lui per forza regnare lui e questo è, è e povertà, insomma, È questo ci tiene a dire, vedi, io ho fatto queste cose belle, io ho costruito questo, grazie a me che questi vivano, mm. vedete, il tono delle sue parole e il vanto che ne deriva non sono altro che un'autoesaltazione e compiacenza di se stesso, per lui tutto deve essere esibito. Davanti agli altri, davanti a Dio in particolare. Eh? Vedete? Con quanto siamo poveri, fatemi usare questa parola. quanto siamo grezzi, quanto siamo miseri, eh? che cerchiamo questi erogi inutili, che non servono. Eh? Quindi, continuando il nostro discorso, non soltanto non si ritiene affatto peccatore, ma poiché addirittura compie opere che non sono comandate dalla legge. Egli si ritiene perfino creditore nei confronti di Dio, a differenza del pubblicano che neppure ha la forza di alzare gli occhi verso Dio e chiedere il suo perdono. Voi vedete? dove arriviamo con la nostra superbia, dove arriviamo con il nostro l'angoglio, ma vedere ogni cosa con un mare diventa a me, non diventa dagli altri, diventa da la mia vita, se la mia vita è, è piena di guai, è piena di illusioni, non, non riesco più a vedere la, la, la, la gioia, non riesco più a vedere una cosa positiva, non riesco a vedere più una cosa, quindi anche anche, eh, grazie Flavio, anche uh, un gelato, io dico questo gelato non è buono, eh, è gelato insomma per dire una cosa banale eh, e quindi dovrei io guarirmi dentro, io vedere perché sto male, eh, perché non riesco a superare eh, questa mia rabbia, questa mia delusione, questa mia uh, tristezza perché non la riesco a superare. Se io riesco a superare questa cosa, io sarò anche più obiettivo a dire le cose. E se io dico quella cosa, è male, è male. Eh, perché il Signore ci benedica, per l'intercessione della Vergine Maria, per i Santi Francescani, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.